Andiamo ora a Matera dove dopo una prima sperimentazione prende ufficialmente il via da oggi e fino al 30 ottobre Camminiamo la città. Il progetto che ogni domenica chiuderà le vie del centro alle auto punta ad incoraggiare turismo e sostenibilità. E' sempre questa mattina anche la manifestazione Bici in città organizzata da Wisp Sport per tutti. Igor Uboldi. Sono le 10.30 e da piazza Vittorio Veneto si muove la colonna di ciclisti che all'insegna della manifestazione Bici in città vuole approfittare di una materia insolita. Ed è il caso di dire che trovano la strada spianata perché da oggi fino al 30 ottobre, nella giornata di domenica, le vie adiacenti accenti il centro saranno off-limits per le auto. Abbiamo 500 iscritti per cui oggi ci si muove in città, all'insegna della mobilità sostenibile, e dell'aria pulita un divieto di circolazione che non è una una tantum. I materani dovranno abituarsi a questo modo di vedere Matera la città, soprattutto il centro storico deve essere eh, vissuta dai materani in maniera diversa come è arrivato qua? Macchina a piedi o bicicletta? rigorosamente a piedi. Ciclisti e pedoni felici, questo è scontato cercare di diffondere questa cultura soprattutto al sud dove ne abbiamo ben poca di cultura del ciclismo è importantissimo. Carlo della Blu una per festeggiare il nuovo anno con uno stile di vita differente e per passare una mattinata in bicicletta con i bambini. Ma domanda, i materani in generale come hanno accolto le domeniche a piedi? È un disagio per lei questa domenica senza auto? No, per niente, anzi fa piacere, si dovrebbe ripetere una cosa del genere. Qualche mugugno c'è, magari tra residenti o commercianti, però verrà il momento quando la domenica a piedi non farà neanche più notizia. E come dice il vecchio proverbio, hai voluto la bicicletta? Pedala, pedaliamo tutti insieme, grazie.